Benvenuti, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Restart, la casa degli imprenditori dove vogliamo parlare di ripartenza, ripresa, futuro, cose positive per le imprese, nonostante le acque inesplorate che stiamo attraversando, vi diamo benvenuto a Restart. Non sono solo, come al solito, perché con me c'è Ilda. Buonasera. Buonasera Maurizio e buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo. Com Maurizio, devi sapere che sì. le persone che ci seguono sono veramente tante, tanto vero che l'ultima volta hanno mandato in tilt il sito di Well TV. Porca miseria, il sito www.welltv.eu, dove c'è diretta, esatto. è andato in tilt. Vi ricordiamo che potete seguirci direttamente al canale 810 di Sky. E naturalmente in streaming e sulla pagina di Well TV, di Facebook e sulle nostre pagine social, dove condividiamo proprio la diretta della trasmissione. Esatto. Oggi puntata davvero importante in quanto l'azienda ospite in studio è un'azienda di grandissime dimensioni, Maurizio. Sì. L'azienda è ecosistema impresa di Enel X. E chi abbiamo come ospite? Abbiamo il dottor Risoldi Stefano che purtroppo non è qui in studio con noi però è in diretta online. Bello. <ride> e poi abbiamo una sedia vuota che arriverà in corso di trasmissione Arriverà il dottor Angelo Spiezia, che arriverà a breve, comunque sia. Di We Unit. che adesso scopriremo tutti questi arcani. Amministratore Arcane. delegato. Brava, anche brava. Anche lui un ruolo molto importante. Notate la precisione di Hilda, notate la precisione. sacco di complimenti per Hilda, ho ricevuto Grazie. sui social, un sacco. Grazie a tutti. Oltre per la bravura, anche perché è molto carina, ma non darò il numero di cellulare a nessuno. Presentiamo subito... Esatto, diamo il benvenuto al dottor Risoldi Stefano, responsabile Business Development della Financial Lines di Enel X. Benvenuto dottore. Tutti. Ci sente dottore? Sì, ci sente, ci sente. Buonasera, Buonasera. dottor Stefano. Buonasera. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Forte e chiaro. A tutti. Forte e chiaro, forte e chiaro dottore. Benissimo. Benvenuto allora, a Restart, benvenuto. Grazie Grazie, Podiamo, Maurizio, siamo curiosi tutti quanti di presentare questa piattaforma rivolta alle piccole e medie imprese. Che cosa è, che servizi dà questo ecosistema impresa di Enel X? Allora, sì. allora, che cos'è sostanzialmente? L'ecosistema allora, impresa è un hub di servizi tutti digitali rivolti al piccolo e medie imprenditore. In realtà l'idea qual è? È, che è creare uno spazio per il mondo del, del, dell'imprenditore dove all'interno c'è una sorta di suite dove sostanzialmente all'interno di questo spazio può con pochissimi click accedere a dei servizi innovativi, servizi innovativi che vanno dal mondo della patrimonializzazione dell'azienda, piuttosto problemi di liquidità per risolvere i problemi di liquidità e così altro. E così quanto. Perché ci siamo rivolti al mondo delle PMI? Cioè, ricordiamoci che le PMI sono, è il motore mh, trainante dell'economia italiana, però se noi andiamo a vedere il livello di digitalizzazione è molto basso. Quindi l'idea è proprio, ma perché aiutare, non aiutare, con tutte le mischile di skill, le piattaforme che Enel ha, aiutare quindi queste imprese a crescere? E questo è quanto è fondamentale in questo momento all'inizio si è detto problema di partenza ben venga questo è un momento adatto a, ehm, a dare tutto il nostro supporto con queste soluzioni quindi l'imprenditore all'interno di questo app dovrà trovare quindi queste tipologie di soluzioni no? eh, che aiutano, ma perché ripeto, perché le PMI? Le PMI oggi hanno una serie di inizia, eh, che spesso sono inevasi, nel senso il piccolo imprenditore spesso ha difficoltà oggi a trovare, quanto mai ripeto oggi, a trovare nuovi, nuovi clienti, ha un problema di cazzare e questo sarà sempre più un problema sempre più vivo nei prossimi mesi, dopo il periodo di pandemia, ha un problema di liquidità, soprattutto dopo 2008 Lehman Brothers, la situazione per il mondo delle piccole aziende è cambiata e lo dico anche come diciamo, operatore che anche io vengo oltre a lavorare in Enel io ho anche delle partecipazioni in due società, in due piccole, due piccole società e ogni volta che io devo attivare un confido è più drammatico. Ma non è tanto perché anzi sono fortunato perché l'azienda sta bene, eccetera, che non li hanno, ma il problema è come ottenerli. Di andare in banca, firmare fogli, eccetera, eccetera, eccetera. E considerate per me anche quel problematico. Quindi già cioè, c'è cioè un'altra occupazione, andare in banca, firmare e qua, tra l'altro lasciando anche garanzie. Ti fermo un attimo, ti do da tu perché sì. ci conosciamo e mi permetto di darti da tu anche in diretta TV. Volevo dirti che è vero perché la concentrazione del sistema bancario, la trasformazione del fintech, finanza e tecnologia, questo servizio di ecosistema facilita per il piccolo o medio imprenditore l'accesso a informazioni che non avrebbe normalmente perché un imprenditore è solo al comando della sua nave e ha bisogno di informazioni, informazioni finanziarie, informazioni di finanza agevolata, informazioni di fondi comunitari, insomma tutta una serie di informazioni per il suo business e questo poi è in pratica poi il servizio di ecosistema impresa. Cosa dici Stefano, dottor sì, Stefano? Assolutamente sì e questo è il concetto, il concetto è che io come grande azienda ho la possibilità di trovare quel servizio corretto, darti il servizio corretto, cioè l'informazione che tu necessiti, Guardi, è uscito un nuovo bando, piuttosto che eh, c'è una nuova soluzione di finanziamento, tutto molto più veloce e questo è un valore e questa attività non lo fa il l'imprenditore, ma lo fa qualcun altro per lui, no? chi effettivamente conosce tutte queste cose, chi è in giro per il mondo a 10 Hub, a 10 lab, dove potete trovare la migliore soluzione e questa soluzione che cos'è? La mettiamo a disposizione dell'imprenditore. No? E proprio mh, mh, qui vedete una slide dove sostanzialmente quello che dicevo prima effettivamente è stato c'è stato riscontro da parte dei imprenditori. Prima di imprenditori. Abbiamo fatto un'analisi di mercato, un'indagine. Praticamente, sì. dottor Stefano, siete il CFO, il responsabile finanziario in outsourcing per la piccola e media impresa. Siete voi che date grande impresa, che si è resa conto di tutte le micro, medie e piccole imprese che ci sono, che hanno bisogno e che avranno bisogno nella ripartenza dopo questa ondata purtroppo che ci ha rallentato, ci ha frenato, ci ha fermato dal punto di vista finanziario e imprenditoriale, ma sarete voi e la piattaforma di ecosistema impresa il piccolo responsabile finanziario di un'impresa. Mi serve, vorrei per questo progetto, per questo, devo comprare questo macchinario perché devo produrre di più, perché devo esportare, come posso avere finanza nuova, finanza agevolata, dove vado a sbattere la testa? Ecosistema Impresa ti dà una cosa molto importante, una selezione di servizi, perdonate il gioco di parole, selezionati da Enel X ad alto livello a costi molto molto molto contenuti perché la tecnologia ci permette di disintermediare certi aspetti, giusto dottor Stefano? Perfetto, il punto è proprio questo. L'idea, e poi il CFO non è Enel, ma sarà un qualcosa di virtuale. Io parlo di CFO virtuale. L'informazione eh, è creata proprio su misura dell'imprenditore, perché cioè questa informazione riguarda quell'imprenditore specifico. Con queste informazioni effettivamente escono fuori delle info, delle indicazioni per l'imprenditore tipo eh, attenzione, se, se continui questo passo, da qua a un mese avrai un problema per pagare i tuoi fornitori. Oppure, visto che produci, che hai dei costi così elevati, ma perché non attivi quel tipo di finanziamento? Oppure, attenzione, tu dipendi troppo da un cliente guarda caso che quel cliente comincia a avere dei problemi eh, di budget. Certo, cioè di, certo. Di conseguenza certo. è probabile che tu c'è una forte concentrazione su quel cliente e quel cliente che esiste quindi prima di tutto succede è che tu hai i minuti per poter realizzare, la maldia e il ti fermo un attimo Don Stefano, chiedevo alla regia se ci dava una mano dopo se c'era quel filmato della dottoressa eh, Scappini, Agnese, psicologa che è, e collabora con la nostra trasmissione e nel frattempo che va in onda questo piccolo contributo, qui piccolo grande contributo, faccio sedere l'ospite che è arrivato, che fa parte poi del gruppo di Ecosistema Impresa, che ringrazio già ad ora, che è scalpitante qui in regia. Intanto però la regia eh, ci aiuta con questo filmato della dottoressa Agnese Scappini, che ringraziamo sempre. Assolutamente. Chiediamo scusa che mi sono dimenticato l'altra puntata. Recuperiamo. Con recuperiamo questa puntata. con questa puntata, recuperiamo. <ride> Un attimo solo, Stefano. Dottor Stefano, e torno da te. Sempre più studi ci Buona dicono sera. che relazioni all'insegna della gentilezza in azienda, quindi nel luogo di lavoro, sono alla base del miglioramento della produttività di quell'azienda. Una leadership, insomma, oggi chiamata gentile, comincia ad essere proposta in contrasto invece a quella leadership a cui siamo abituati, in più impositiva in e autorevole, che limita il proprio dipendente nell'applicazione e nello sviluppo delle proprie soft skill. Una leadership gentile, invece, predispone l'ambiente all'applicazione di nuove competenze del proprio dipendente e quindi della messa in pratica anche di sue potenzialità. In questo sono certamente, d'esempio, le aziende che hanno un maggiore contatto con la natura, perché la natura ci insegna che la gentilezza vince sempre. 60 secondi di psicologia finisce qui e alla prossima puntata. Ringraziamo la dottoressa Agnese Scappini per questo suo contributo, perché l'aspetto psicologico della ripresa per gli imprenditori e per le piccole e medie imprese, essendo l'imprenditore solo al comando, Serve a lui e serve ai suoi collaboratori. Ma torniamo subito in studio. Diamo il benvenuto al dottor Angelo Spezia di WeUnit Gruppo SPA, amministratore delegato. Grazie, buonasera, è un piacere essere qui con voi. Sal salutiamo il dottor Stefano che è in collegamento, eccoci qua. Buonasera, Stefano. Buonasera. Buonasera, siamo tutti qui perché ho, vol ho voluto e ringrazio l'amministratore delegato di WeUnit perché. Volevo dare un esempio tangibile di questa selezione che ha fatto ecosistema imprese dei servizi che possono essere dati alle piccole e medie imprese dal punto di vista finanziario, quindi la parola strana che gira fintech e tecnologia, però ce l'abbiamo qua in carne ed ossa con l'amministratore delegato. Buonasera, buonasera, buonasera. Ci spiega cos'è i servizi di unit all'interno di ecosistema imprese? Bene, allora intanto WeUnit è una società di mediazione del credito eh, normata dal decreto legislativo 141 del 2010, eh, in un panorama dove le banche arretrano, pensate che negli ultimi dieci anni sono state chiuse circa 10.000 filiali bancarie, noi facciamo parte della macrocategoria degli intermediari del credito, quindi possiamo interloquire con tanti istituti di credito, i nostri consulenti del credito, abbiamo oltre 400 consulenti del credito presenti sull'intero territorio nazionale coprono e mettono a disposizione degli imprenditori di persone fisiche i servizi bancari e finanziari abbiamo stretto di recente questa importantissima partnership con eh, ecosistema imprese che ringrazio il dottor Risoldi e devo dire una partnership che sta dando già degli importanti risultati abbiamo ricevuto attraverso questa piattaforma tante eh, richieste attraverso la, la piattaforma di ecosistema imprese stiamo già gestendo e soddisfando decine e decine di imprenditori con reciproca soddisfazione sia da parte nostra che da parte degli imprenditori ma anche da parte di ecosistema imprese che ringrazio ancora per aver lanciato questa iniziativa Torniamo, ringraziamo il dottor Angelo, torneremo da lui torniamo da il dottor Stefano, vero Assolutamente sì. Dottor Stefano sono da te, ecco per, che volevo far toccare con mano la piccola e media impresa perché in carne e ossa è vero che c'è la tecnologia ma c'è poi la gente che fa, vero dottor Stefano? Assolutamente sì, e, questo è il classico esempio, abbiamo cercato tanto e alla fine ci siamo focalizzati su pochissimi operatori, selezioniamo degli operatori ben specifici per il settore, l'Unit è sicuramente quello che ci ha convinto di più per la soluzione, nell'ambito per dare questo servizio di finanziamento che poi forse è il servizio più richiesto in assoluto dalle, dalle mille imprenditori che in, in giro di questi momenti si sono registrati all'interno dell'ecosistema quindi quello che si è fatto finora e si continuerà a fare in futuro è sempre individuare nuovi servizi che siano, eh, che abbiano una garanzia massima che siano affidabili e nel stesso tempo siano, abbiano quel servizio di, eh, di digitalizzazione, cioè l'idea è fare tutto da casa con pochi clic. Questo è quello che eh, si praticamente dal, adesso esagero un po': dal mio smartphone della mia officina, sì. sì. della mia azienda, sì. dallo smartphone, riuscirò a fare la firma digitale, entrare in contatto con un servizio tra We Unit o le altre società che se andate sul sito di Ecosistema Imprese troverete altre società della caratura di Unit per quanto riguarda i servizi per l'impresa, e farlo tutto in maniera rapida, digitale, ma l'uomo c'è sempre, perché poi entro in contatto poi fisicamente, in questo caso con un consulente del credito che mi aiuta fisicamente l'imprenditore a capire, esatto. Qual è la soluzione? Qual è la soluzione migliore? Perché chiaramente non è detto che la soluzione che talvolta la propria banca offre agli imprenditori sia la soluzione ideale. Quindi i nostri consulenti sono adeguatamente preparati, abbiamo apposta tantissime partnership, una piattaforma tecnologica a disposizione dei nostri consulenti del credito proprio per individuare le migliori soluzioni per gli imprenditori che fanno parte del mondo ecosistema impresa. Ecco anche perché, vedi, la finanza per l'impresa, la finanza agevolata, la finanza europea, la troviamo tutta, vero dottor Stefano, nel contenitore, nella scatola, diamo una visione, la scatola di ecosistema impresa, io posso accedere e trovare i servizi che a me o a Ilda come imprenditrice possono essere utili per lo sviluppo della mia impresa. In maniera semplice, rapida, di accesso, digitale, smart, ma anche umana perché c'è un volto umano e questo lo rappresenti tu come responsabile del progetto, lo rappresenta il dottor Angelo perché l'aspetto umano è importante ancora oggi come oggi. Assolutamente, molti clienti ci chiamano proprio dice "Sì, vabbè, io faccio la registrazione, però ho necessità di parlare con qualcuno". E quindi spesso al partner, quindi si chiede proprio anche questo, questo ulteriore sacrificio, nel senso non è soltanto una piattaforma digitale vado là e metto, ma ci deve essere aspetto umano che è fondamentale quindi proprio le persone vogliono soprattutto quando parli di soldi avere questo, questo ritorno, no? poter parlare con qualcuno ma ripeto, ne ricevo tantissime di richieste che mi guardo una a uno per capire che cosa vuole, perché questo è un altro elemento importante, che cosa vuole il cliente ehm, tornando al concetto della piattaforma nella slide precedente avete visto che la piattaforma si è rappresentata da due elementi. Una è una piattaforma eh, tecnologica dove proprio aiuta l'imprenditore a capire sulla base di certe informazioni dove sta e dove sta andando e quali possono essere i. L'altro elemento che stiamo creando è che partirà nel giro del momento, non, non frattanto, tanto, perché se continua così in di iscrizioni significa che possiamo creare una vera e propria community. Cioè che vorrei creare una sorta di ecosistema, io chiamo ecosistema alliances, dico ma se nell'interno della piattaforma ci sono diversi operatori, perché non creare un network tra di loro? Questo aiuterà l'imprenditore a uscire fuori dei propri confini. Ora voglio andare in un'altra area, un'altra area lontana, benissimo, ho la possibilità di trovare all'interno un partner con cui fare questa alleanza, L'idea è proprio questa quindi anche un networking all'interno del progetto ecosistema tra imprenditori Perfetto. anche se devo fare Perfetto. una rete di imprese che devo andare a fare un progetto export esatto. mi serve sì la finanza di Unit, ma mi serve anche un network di imprenditori per andare sul mercato a zero sul mercato eh, asiatico, indonesiano sto, sto dicendo così, da a solo dobbiamo non ci sei mai potuto andare ma ho trovato la finanza agevolata perché c'è il bando di Simest, ho trovato la finanza ordinaria perché c'è Unit, ho trovato la soluzione dal punto di vista di altri imprenditori che mi seguono in questa cordata, li ho trovati tutti all'interno di Ecosistema Impresa, corretto dottor Stefano? Assolutamente sì, ma in più il sistema sarà dotato di un sistema di intelligenza artificiale dove l'Illia l'imprenditore se lo trova in automatico. Cioè se due operatori, eh, c'è cioè, ehm, il sistema rileva che uno dei due operatori ha una necessità, tipo voglio ristrutturare il mio albergo, una cosa di questo sì. tipo. Dall'altra parte c'è quello che effettivamente può fornire elementi di ristrutturazione so, o interventi eh, edili oppure piuttosto mo, fornitori di mobili. In questo caso il sistema li mette in contatto e poi ci sarà insieme l'attività diciamo, trasversale che ti aiuta a trovare il finanziamento, ti aiuta a trovare, che ne so, se c'è un problema di copertura a cambi, perché io sto facendo questa cosa con un'azienda un nell'altra parte del mondo, ti aiuto, ti dà le coperture del credito, il rischio credito. Quindi è un sistema che aiuta l'imprenditore a 360 gradi. Ti fermo cosa un attimo, ti dottor Stefano, rimane, no? ti, fermo, ah. ti fermo un attimo, dottore. So che sono abbastanza brutale, ma mi rivolgo agli imprenditori che si stanno seguendo adesso. Questi due professionisti ci hanno fatto una fotografia esatta di quello che sta succedendo e di quello che succederà nei prossimi 12-24 mesi. La situazione delle banche, la concentrazione, la fusione, la chiusura dei sportelli. L'acqua si sta diradando dal punto di vista del credito. Ho bisogno di parlare con qualcuno e ho bisogno di essere smart per la tecnologia, ci sta dicendo il dottor Stefano, e ci ha fatto un esempio calzante, cioè... La pandemia ha fermato gli alberghi, non ha citato gli alberghi a caso. Devono ripartire perché il turismo è il nostro oro, il nostro petrolio a livello italiano. E quindi se sì, ristruttura l'albergo, se do servizi, se do finanza, rapporto della rata reddito, famoso termine stranissimo esatto. che, che forse il dottor Angelo conosce. Ben, ben, ben conosce, però un settore come, azzoppato come il turismo, nel volano della ripartenza certo. può essere molto importante. Certo. certo, il settore del turismo è un settore di vitale importanza, l'Italia è un paese meraviglioso che potrebbe vivere solo e esclusivamente di turismo, abbiamo delle mete straordinarie e quindi sicuramente diciamo, nei prossimi mesi sarà molto importante far ripartire questo, questo importante settore che è un'industria di fatto primaria in Italia, che dà tantissimi posti di lavoro che eh, porta diciamo, le bellezze italiane alla ribalta chiaramente del, dei, di cittadini esteri e quindi è un qualcosa da tutelare, da aiutare e noi come WeUnit insieme ad Ecosistema Imprese sicuramente daremo del nostro meglio per supportare queste, tutte quelle che saranno le iniziative. Dottor Stefano, torno da te, ma io come imprenditore dal mio pc, dal mio telefonino Cosa devo digitare per trovare ecosistema impresa? Scusa se sono così proprio pratico. semplice. Sì, Cosa, certo. devo, fare? Cosa semplice. devo fare? Digitare, digitare ecosistema impresa. Ecosistema e impresa? E vuoi, lì c'è? Vengo guidato? Uh, sì, vengo guidato. Ci sarà un... Sì, ecco, qui, vediamo, ecco qua la regia. Eh, Grazie regia. E questo è, è, è il sistema. Sostanzialmente cliccando su ecosistema impresa entro in questo ambiente. All'interno dell'ambiente c'è una navigazione molto semplice dove sostanzialmente ci sono già dei settori che vado a vedere, liquidità, finanza generale, applicazioni business, punto vendita e così via, ma a breve, ripeto, ce ne saranno molti altri, perché le partnership che stiamo facendo sono tante, tenete conto che siamo arrivati, siamo partiti ad ottobre con 5 partnership adesso ne abbiamo 19. Eh no. E nel parterre delle partnership ci sono alcuni nomi, tanto per darvi di che cosa stiamo parlando. Dentro c'è Microsoft e con loro stiamo facendo un percorso di, digitale, di servizi di digitalizzazione molto importante. Molto ci sta dentro American Express, c'è dentro CRIF, che non conoscesse CRIF stiamo parlando dell'operatore italiano che, fa, che gestisce la centrale di rischio italiana. C'è Team System che gestisce i software, cioè praticamente il 50%, il 40% dei software gestionali, con 400 clienti. Quasi tutti gli studi commercialisti ovviamente. hanno Team System. Perfetto, quindi c'è un parterre talmente ampio dove sostanzialmente si riesce a coprire i principali servizi e nel futuro ne vedremo sicuramente cose molto, molto interessanti. Quindi, Quindi dottor Stefano, ti boccato. fermo un attimo, abbiamo ancora qua, 4 minuti sì. di puntata vola, però abbiamo colossi del, dei servizi, colossi dei servizi che però scendono a livello sulla scrivania dell'imprenditore in maniera semplice, sì. in maniera easy. E poi invitiamo sempre a seguire il progetto di ecosistema perché è in evoluzione, ci sanno sempre new entry per quanto riguarda i servizi. Ad esempio, ne faccio uno ad esempio, la cessione del credito derivante dal, dai lavori del 110%. 10%, certo. Quindi è una necessità per le piccole e medie imprese edili? Sì, certo. è un'esigenza sentita? Fortemente sentita, un'esigenza fortemente sentita che sicuramente aiuterà a far ripartire il sistema paese. Ci sono tantissimi, tantissimi cantieri che insomma sono pronti sono pronti a partire, quindi questa è sicuramente una leva di fondamentale, di fondamentale importanza. Allora, ricordiamo ancora un saluto al dottor Stefano che ci dà ancora le ultime direttrici, la barra della, della nave di Ecosistema Impresa, quindi invita, un tuo invito sì. agli imprenditori per Ecosistema Impresa. Allora, un vito agli imprenditori è sicuramente una soluzione che non so se c'è una in qualche parte del mondo, sicuramente è una forte innovazione che, fa, che si basa sulle potenzialità, su, su, sulla, sulle capacità di Enel, che Enel mette a disposizione dell'imprenditore e, e soprattutto bisogna seguirla nel futuro. Quindi più, saremo, cioè più questa cosa avrà successo se saremo in grado di poter soddisfare gli interimprenditori. Questo è fondamentale per noi. Grazie. Quinkie. Noi ringraziamo il dottor Risoldi ed Elenix e il progetto Grazie. di Ener di essere venuti in una trasmissione come Restart per dare un bellissimo segnale di ripartenza e di futuro e di tecnologia e di voglia di fare che viene calata dall'alto verso il basso. Ancora. Ringraziamo il dottor... Spezia. Non mi ricordo più <ride> come si chiama, aiutami. Lo ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a voi, Una grazie, scherzale. grazie. Una scherzata, però, Hilda? Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi dubbio o richiesta di informazione su Facebook alla pagina Restart, oltre la crisi il plus italiano, su LinkedIn alla pagina Your Solution potete contattare anche su Instagram il nostro dottore Maurizio Poli e vi lascio anche il nostro sito wwwiori Vi rimando alla prossima bellissima puntata, vi rimando al canale YouTube per rivedere anche questa puntata e poi per i contatti social, personali, degli amministratori delegati che avete visto questa sera, ci sono i contatti su internet. Ringraziamo il dottor Stefano Risoldi, buona sonata Grazie. e complimenti! Ringraziamo dottor Angelo, buonasera e complimenti. Grazie, buonasera a voi. Vi appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui su LTV, canale 810 alle 18.30. Una buona serata. Buona serata. Buona serata. Buonasera.